benvenuti a una nuova puntata di Dr. penis oggi siamo insieme a samuele 24 anni molto molto giovane è arrivato alla nostra attenzione inizialmente perché aveva un pene curvo ventralmente ma veramente molto curvo e aveva fatto un intervento di circoncisione fatto malissimo con una cicatrice oncheloide eh, tremendo prima di questo tipo di ehm, problematica di pene curvo, già aveva manifestato la, eh, diciamo la, la condizione di deficit erettile e non riusciva ad avere una buona erezione. Abbiamo fatto un raddrizzamento del pene, abbiamo corretto la vecchia cicatrice, però questo non è servito, è servito esteticamente a farlo stare meglio perché il pene era veramente eh, troppo, molto curvo verso il basso, però non ha risolto ovviamente il deficit erettile siamo qui a pochi giorni dal, dal ricovero di Samuele che effettuerà nel nostro centro un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Samuele è qui ci racconta un po il suo stato d'animo, qual è stato il suo percorso in questo periodo di avvicinamento alla protesi peniena e soprattutto eh, qual è il tuo stato d'animo? Ah, come ha detto il prof sono arrivato da lui, diciamo, in una condizione un po', non dico disperata, però quasi. Avevo, come ha detto, una curvatura verso il basso abbastanza importante, di 40 50 gradi. Di più era, di 50 gradi. Di più? Eh, era così, era. Due eh, dei 50 gradi. quasi 90 gradi. E anche una, una vecchia cicatrice di una circoncisione, circoncisione fatta veramente male, come ha detto anche lui. Quindi abbiamo deciso di correggere questa cosa ed è andato tutto perfettamente. Però ovviamente era rimasto il problema eh, di fuga venosa, abbiamo provato le pillole ma non hanno dato l'effetto sperato e quindi abbiamo deciso di impiantare la protesi. Ma quindi la fuga venosa esiste o non esiste? Perché tanti medici dicono che non esiste la fuga venosa. E vabbè adesso potremmo aprire in congresso ma sì esiste esiste e non sono l'unico un purtroppo. Quanti specialisti ti hanno visto e che cosa ti hanno detto prima di arrivare a me? In due o tre specialisti mi hanno detto guarda è tutto nella tua testa eh, fai un percorso psicologico perché non esiste come condizione non hai niente però, però, però il problema c'era e quindi alla fine mi sono rivolto ad Antonin, a Gabriel Allora quello che dico sempre è che non solo i problemi di deficit erettile vanno diagnosticati, sicuramente hanno fatto una diagnosi, credo fatta bene, ma vanno anche affrontati perché è molto riduttivo e poco risolutivo dire a un giovane di 24 anni che è un problema emotivo psicologico, tu non mi sembri uno emotivamente o psicologicamente eh, che sta male, e dirgli che è solo un problema di testa qualche volta succede, ma in altri casi bisogna avere la forza e il coraggio di poter affrontare il problema. Quello che io stresso molto come concetto è che fare un impianto di protesi a un ragazzo di 24 anni che è, tra virgolette, disperato perché tu non trovi una fidanzata, ti allontani, non, non fai una vita sociale perché hai paura di confrontarti con, con l'altro sesso. Fare un impianto a un ragazzo, a un giovane di 24, io ho impiantato anche un giovane di 21 anni, eh, richiede una grande sicurezza e una grande competenza, cioè noi sappiamo veramente quello che facciamo. In più fare un intervento che eh, riduce nettamente i rischi di questo tipo di procedura chirurgica, che sono i rischi di infezione, può dare al paziente una tranquillità in termini proprio di risultato e di successo, quindi è molto facile dire no, guarda eh, non lo fare perché sei giovane che devi aspettare, perché bisogna aspettare a 35, a 40 anni, quei 15 anni di vita che te li dà, solo nei centri che hanno una grande capacità, un grande volume, possono dare una risposta a questo tipo di problematica, perché altrimenti i pazienti come te girano e passano la loro gioventù così a fuggire dall'altro sesso. Sei d'accordo da questo punto di vista? Che ne pensi? Eh, non è inutile che aspettare che il problema va risolto solo. Ti hanno detto che eri mezzo matto? Ti hanno fatto capire che eri mezzo matto? Più o meno, ci sono girati intorno, però sì. Eh. Questo, questo è il problema. Allora, tante volte il medico dà l'indicazione per se stesso. Non lo so fare è più facile. Dire io non ho la capacità, vai nel centro dove fanno questo tipo di procedura che probabilmente potrai dare una risposta al tuo problema. Dire al paziente che è fuori di testa o che ha problemi emotivi di andare dallo psicologo, dallo psichiatra, secondo me, non è, non è corretto. Ci sono delle indicazioni, ovviamente, tante volte con dei pazienti, ma non sempre. Emanuele, anzi, Samuele, scusami, è molto equilibrato da questo punto di vista. Che ti aspetti, Samuele, da questo tipo di procedura? Devi chiedere questa storia una volta per tutte. Non ce la fai più. Mi sono rotto le scate, so anni che sbatto la capoccia e basta. Com'è la protesi? L'hai vista? Ti fa paura? No, no, hai capito come funziona, hai capito sì, tutto sì, sì. il meccanismo? Sì, sì. Sei conscio, non sei matto? No, no, eh? sono da Roma, non so matto. Vabbè, lasciatelo questo qui non è... Ah, è proprio un difetto di patria. Di eh, eh, sei, sei convinto di quello sì, che stiamo sì. per fare? Sì. Io ho cercato di scoraggiarti, no dillo sta sì, cosa sì, che no, è importante. Ho cercato di scoraggiarmi e dire guarda vediamo prima se è psicologico o no, ma anche se ho provato quel il problema rimane. Quindi... Sì, beh, noi quello che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare tutti i tipi di trattamenti, sì, sì. le compresse, abbiamo provato anche con il sì, col, sì. col, col prima per rigenerare un po' i tessuti, ma. Se c'è un problema di natura venosa le, veno, le vene non tengono e quindi il pene perde, poi ovviamente subentra anche la componente emotiva psicologica e questo innesca un meccanismo tremendo che poi ti fa fare una vita buona. Brutta. <laughs> Volevi sapere la ragazza? Sarebbe eh, ora? va bene. Va bene, ringraziamo Samuele, ci vediamo fra qualche giorno in sala operatoria, pronti a risolvere il tuo problema. Ti aspettiamo per darci poi un feedback, o un riscontro di quella che sarà la tua nuova vita sessuale. Promesso? Forse. Bene. Invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Ciao Samuele, Ciao. Ciao a tutti.